Ragazzi, mi sono appena svegliata e adesso mamma mi sta facendo le crepe alla nutella ma oggi voglio fare una sfida terribile per Anastasia vi farò fare una morning routine bruttissima rimanete collegati, ne vedrete delle belle a dopo Ciao amore, Anastasia sta ancora dormendo Infatti ho deciso di fare una morning routine di Anastasia Ah sì? Cioè? In che senso? Eh. La decidi nonna, tu? Sì dai, veramente! Ah, terribile! Terribile! Oh, speriamo che lei non se la prenda troppo, sai che Anastasia è un po' permalosa. Però mi piace, mi piace come idea. Dai! Allora finisci la colazione e andiamo a svegliarla, eh? Ok? Ok, ragazzi, colazione è finita, adesso possiamo andare a svegliare Anastasia. E andiamo a svegliare Anastasia, vediamo un po' la dormigliona, che non so cosa le aspetta, vero? Vediamo. Ani Oggi ti deciderò la morning routine La morning routine No Eh sì Anastasia Oggi tocca a te ah. Vanessa deciderà Tutto quello che tu dovrai fare Non far finta di dormire Tanto lo sappiamo che sei sveglia Quindi Vanessa Sei pronta a tirar fuori Il peggio di te <ride> Alzati Alzati! Ciao, ciao, dai! dai, dai. dai. Allora, adesso ti devi alzare Adesso ti devi alzare eh, E questo è abbastanza normale eh. Alzati Ok Vane metti queste calze Sì eh sì ma belle Me le metto anch'io Ok bimbe Iniziamo, Iniziamo questa morning routine Con la colazione Esatto mi sa che stamattina amore niente crepa alla Nutella Che però ha mangiato tua sorella ah. Vediamo un po' che cosa ti cucina tua sorella allora vediamo cosa c'è di buono E non glielo diamo mm. Quindi cosa ti scende? Non solo questo Qualcosa sopra, ah, che cosa sono queste schifezze? Mi sacco, sono sempre... Mamma mia, caramelle frizzanti oh, sì, sì, a colazione! Poi oh, oh, oh, oh. col patè di tonno! Oh mio dio, no. Non puoi, non puoi, Mi dispiace. ma siamo sicuri che ad Anastasia non piacciono queste caramelle? Beh, sicuramente col patè di tonno, no. Ma Vediamo te... un po', ma non è finito, no, no. Oddio, tu oggi secondo me vomiti. Un po' di No dai. Io ti comincio a passare un tovagliolino di carta perché potrebbe esserti utile. Oh. Devi mangiare da questa parte. Neanche gli americani fanno così. Oddio. Aspetta, non è Guarda Se che lo devi prendere. Fatto? Guarda che lo devi prendere. Ancora. Amore. Tanto lo sai che poi ti dovrai vendicare e tu farai la morning routine a tua sorella. Quindi è pronto? Sì, che c'è da vai, solo, sai. Sì. Fai a, ah, ti imbocco io. Ma vai, che dai. carina, ti imbocco anche. Fai, ah, a te. Vai, schiaccia, vai, morghi. Com'è? Buona? Devi morsicare. Sì, sì. Se ne fosse questa sfida magica e ingoia e poi sputi no no no così ok guardate sono già le patate, le patate. non sono patate vai Ma magica com'è oh, buono Ma pure <ride> Onza. vabbè okay. dai lasciamola stare poverina no. eh l'ha assaggiato dai sì, guardala no. sta per morire praticamente mm -hmm. ti sei mangiata il patè con lo ketchup Fetta. il dolce lo zucchero e il frizzante Fetta. che Fetta. È no, questo, non, basta, questo. questo basta Fetta, però l'hai assaggiato? diciamo che l'hai assaggiato Fetta. Un buon, il plum cake è buono dai ma con il gusto di fermo che cosa ci mettiamo dentro questo plum cake Vanessa io gli metterei le acciughe no no no cosa ha fatto ah, no, no amore non ha fatto niente stava annusando non è vero ma stava solo annusando visto che hai fatto la cattiva no Madonna buono. che buono lo voglio io no. ma Anastasia è buonissimo no, ma tua sorella mi... è bravina me la fai anche Dai. a me sono sto quello adesso basta no amore il plum cake con il burro di arachidi non è burro di arachidi si sì, che burro di... ah ma è con la... con la crema del biscotto ma amore non piangere buonissimo ti piace hai visto è stata gentile tua sorella va bene non gli diamo niente a questa bambina Scusa, una colazione completa e eh, comprende anche un liquido. Vedo che ti sta piacendo parecchio, quindi abbiamo trovato una soluzione per mangiare il plum cake. Plum cake con crema biscotto. Ah, brava, Vane! Vane, ma, ma sei troppo brava. Tu dai, scegliamo un liquido. Un liquido va bene. Dai, guarda, Anastasia, è il latte di mandorla. Che a, te non, non la mamma. che a te non piace, ma a me sì, quindi questa sfida era per me, non per te. Bevi amore, se ti piace, la mamma te lo dà tutti i giorni. Ti piace? Ti piace? No, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. però l'ha bevuto. Però l'hai bevuto? Eh, ok, adesso sono lavoriti. Hai setissima? Bevi il latte di mandorla. No, eh no, devi bere quello no, e eh, allora perdi la sfida. Ma adesso non hai lavare i denti non c'è l'acqua. Vai, devi bere il latte di mandorla. La basta, amore. Basta. Dai, andiamo a lavare i denti. Ma stai ancora mangiando? Dove vai? Andiamo a lavare i denti. Ho capito, ma c'è il cibo in bocca. Andiamo a lavare i denti. C'è lavare i denti, ma io non ci arrivo. Da dove non ci arrivi? Vabbè, te lo fai là. Ma se li lavi Così. tutti i giorni i denti adesso non ci arrivi Così. perché non vuoi fare la sfida? Allora, questo. Non salire su questi cesti che me ne avete spaccati tutti. Questo. Ah, cosa hai tirato fuori? Dai pantaloni non ci credo. Cos'è, amore? La senape? Oh! Chiusa eppure chiusa e apriamola! Ma che buoni, i tuoi denti saranno buonissimi oggi. Penso che ne mangerò un pezzettino. Sai con che cosa si usa la senape? No, con, con i viostel, il panino, lo so. dog. Ah, ecco. Tu lo mangi col ketchup, ma con la senape è la morte sua. Vabbè, Anastasia, niente, oggi ti dovrai lavare i denti con la senape, mi dispiace. Speriamo almeno che igienizzi. Sicuramente igienizzerà. Eh, pronta? Vai, ok, Ani. Dai, esci fuori. <ride> Ani, non avere paura, è solo, è solo senape. Dai, Ani, su, vieni, Ti potresti anche mettere una fascia in testa. Vuoi una fascia? Eccola, dai, no. su. Ti no. devi anche lavare vabbè, la faccia dopo. Ho capito, ma devi anche lavarti la faccia dopo. Dai, tu l'hai messa? Uh -huh. Vuoi vedere? non è ketchup, è senape. Però non te lo sfruttate proprio No, eh. Vai, amore, vai. Ah. È buona? Picca, vero? È un po'. Ah. Amore mio. Ma perché andiamo a spegnere? Stai solo sciacquando la bocca allora cosa facciamo adesso? Andiamo um, a non... lavare la faccia, eh? Sì. Eh, eh, mi è, mi è, mi eh, mi Sai che la faccia con la sela piena. Amore, ti vuoi lavare i dentini col dentifricio Così ti toglie. No, no, no, no. Così li toglie il gusto, dai! Va bene! Poi eh, decidiamo come lavare la faccia, ok, Ivane? Ci so stiamo pensando! Brava, non mi so pensaci! quando toccherà a te secondo me saranno affari fare i tuoi Quazione, non, so. non puoi dirlo adesso ci dobbiamo pensare ok? Eh? ah se ve la facessi io sarei cattivissima altro che il plum cake con la crema al biscotto ok amore, dai lavati i dentini rinfrescati l'alito e pensiamo a come lavare la faccia Vane, sentimi spezziamo un attimo il video oggi che cosa hai tu? la confessione <ride> Oggi tu hai la prima confessione perché domenica avrai la comunione Ma lo sai che oggi ti devi confessare per la prima volta? Che cosa dirai al prete? Perché sono stata bravissima in tutt'anno Certo um, <ride> Che non hai neanche appena vai, fatto, hai una fatto una tutto. morning routine vai, vai. cattivissima a tua sorella Ok, adesso continuiamo il video E che cosa facciamo? Non me la faccio. Eh sì, ma non con quello tesoro No, faccio io Stai Esatto, esatto che fai tu ma Vai la maionese la... Oh mio dio Curale. oggi facciamo un lavaggio a secco devi chiudere gli occhi a codonnino quindi a secco uh. <ride> Vediamo un po' il fantasma Aspetta. dove vai? Dove vai? Ti ricordi quando mi avete fatto lo scherzo del fondo? Sì, esatto, me lo ricordo perfettamente <ride> Ok, sembri un fantasmino, amore! Cosa fai? <ride> Cosa No, si sta lavando! Ma come ti lavi? <ride> Dai, lavati bene! Ma te la lavi così la faccia? Cioè metti la testa sopra Ah, ecco! Mi pareva strana stamattina. Che si lava la faccia mettendo la faccia sotto il rubinetto. Va bene, dai, allora abbiamo lavato per modo di dire la faccia, abbiamo lavato i denti e, e adesso l'ultimo trattamento finale per il viso. Cosa stiamo facendo, Vanessa? Spiega. Vani vale. voglio riempirla la faccia con cerotti, ma deve andare in giro così. Ah, ah, è eh già. Sì. Che carina, fammi vedere. Ma non taglialo. E sono anche color carne, si vedono qua. Oh, ma cosa hai fatto, amore? Ti sei tagliata. Perché il cerottino in faccia? Pasta. No, no, tu devi accettare qualsiasi cosa Vanessa Vedi? voglia farti. guardami Dai, su. No, non puoi, no. Non puoi, non puoi. Ani non puoi toglierli non se non farai non... anche solo una cosa. Non stai ridendo la faccia metà. <ride> non toccarli non... più e poi ti vai a vedere. Ma no, sei bellissima. Puoi, no. Il tuo viso finito, Anastasia, fatti vedere. Ma sei bellissima Ma no dai toglielo no. Toglielo quello in bocca Ma eh, scusa non può più parlare sì. Ma poverina mm. Allora niente yeah. Yeah. Yeah. Allora dai Va bene facciamo così però Toglielo! Oh yeah, oh. No Sono degli strappi, dai! Oh, ma dai, amore, ma non piangere, sono cerotti! Ah! <ride> Perché quando li metti tu i cerottini, scusa? Guarda, fatela mm, vedere. Hai perso un punto però, Anastasia, eh, mi dispiace. Oh, sì. Le challenge sono challenge e si devono rispettare, ok? Ah. Mm, amore che sei pentita, la sorellina va bene? Andiamo a vestirci? Sì, datevi un bacino. Amore, ti sei rinfrescata un pochino? Va bene, andiamo a vestirci? Io lo faccio? Sì, non dai, non vestirci. dai, andiamo a vestirci. Dai, che te la faccio? L'hai trovato? Fammi vedere. No. Ah, una bella magliettina rottina, no, eh? No, si, sì, si, sì. no, dai, Lisa. eh, sì, no. No no no! No! non la voglio Eh ma Anastasia, ma qualsiasi cosa lei ti, ti sceglie e tu non la vuoi? La devi accettare per forza! Sei sotto una sfida! No, no, no, no, no, no! No! Ok, allora, chiudiamo qua il video. Anastasia ha perso la challenge. Sì. Allora, adesso ti devi vestire. No, le calze. Ancora. Hai capito che lo devi fare? Non hai la libertà di scelta, è Vanessa che sceglie la tua morning routine, non tu. Sono buona con le calze. Non devi essere buona? Sì no, fammi vedere. Ah, ma sei furba! Sì. Ti sei messa la maglietta nei pantaloni. Brava! Hai visto, ti ha fregata, eh. Ok, cosa dobbiamo fare adesso? Vanessa? Allora, c'è ancora la E lì, ho i boccoli. Sì, ho i boccoli. Perché io alle ho ci ho dormito più volte. Veramente, no? Si. Sì. Ha dormito con la treccia, c'hai i capelli un po' più mossi. Sì, è natalizia. Ani, non puoi dire ogni cosa no, eh? È natale, cioè. E quindi? Fa niente che è Natale. Ma noi dobbiamo prendere le cacche così e stenderle così. Girare. Natale, non c'è facciano una treccia. Anastasia? Ai. Allora, facciamo una cosa, mettiamo prima il cerchietto Facciamo una cosa, tagliamo le capelli ma... Mettiti il cerchietto No, ma mi è no. non trecce, codine Meno meno Ma se sei bellissima Sei chi sei? Dai! Sei bellissima con i Non la devi spingere Dai. Perché? Anastasia, è fatta la risata ogni tanto, oh, mamma mia, devi fartela una risata, se eh? È un gioco. Non voglio le Vanessa, hai vinto, 1-0 per non te. voglio le Ma non lo devi decidere tu. non puoi capire? Stessa. Non sei tu a deciderlo, quindi è lei che decide per ma te. Non voglio le lo stai ok Anastasia ha perso la challenge e la campionessa è Vanessa, brava Vanessa sei riuscita a fare qualcosa che lei assolutamente non voleva fare e non è stato molto difficile eh? perché Anastasia non voleva fare praticamente niente, qualcosa però ha fatto quindi sei la vincitrice, la sfida che poi farà lei contro di te se tu vincerai perché accetterai qualsiasi cosa avrai un super regalo perché sarai vincitrice per ben due volte, ok? Anastasia, ti sei convinta a fare una conciatura? Benissimo, quindi facciamo questa coda ad Anastasia. Bene Anastasia, la tua challenge è finita nel bene o nel male? Ce l'abbiamo fatta? Eh? Io non ti proclamo assolutamente vincitrice, ma proprio assolutamente. Cucciolini e cucciolini, scrivete nei commenti secondo voi se Anastasia ha vinto questa challenge iscrivetevi al canale sembra mercoledì Adam sorelle. attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video